Con l'entrata in vigore del, dell'orario invernale a dicembre di quest'anno, ci furono grossi problemi sulla linea Bologna Ravenna e per quanto riguarda anche le fermate di Godo, di Lugo e di Classe che eh, si promise sarebbero state risolte almeno in buona parte con l'introduzione dell'orario eh, estivo, in particolare ci furono dei tavoli di confronto anche in, in Comune a Ravenna a seguito delle proteste dei pendolari, riscontriamo però che nell'introduzione dell'orario estivo ancora <coughs> permangono grosse criticità quindi nella linea Bologna Ravenna a parte gli eh, i ritardi che ancora si riscontrano eh, nelle coincidenze che i, i pendolari sono costretti eh, ma, loro malgrado a mh, dover eh, fare con eh, i cambi che si sono eh, introdotti in vari punti delle linee, ci sono dei buchi orari eh, nell'offerta eh, ad esempio verso Godo, anche nel collegamento fra Godo e Lugo ci sono, non sono state ancora recuperate le corse perse eh, con l'orario di dicembre e ci sono ancora dei buchi, come dicevo, orari e anche a classe non sono state risolte le situazioni che si erano introdotte con eh, l'orario di dicembre, tanto che fra l'altro inizia anche la stagione turistica e quindi non incentiviamo sicuramente i turisti a utilizzare quelle linee, in particolare verso classe dove mh, è stato aperto anche eh, il museo. Fra l'altro a tutto questo si eh, sovrappone eh, il, la modifica dei treni freccia eh, bianca in freccia argento, quindi lungo la linea adriatica eh, Rimini-Piacenza e quindi anche nelle tratte Rimini-Bologna o Piacenza-Bologna sono stati sostituiti alcuni freccia bianca con dei frecci argento. Cosa comporta questo? Intanto un aumento di costi, ovviamente non imputabile alla Regione, ma eh, che al momento pare con il Mi quindi che all'abbonamento vengano almeno per giugno eh, assicurati che non ci sono aumenti, poi per luglio ancora eh, non è chiaro, ma a questo si aggiunge il fatto che i nuovi frecciargento hanno molto meno spazio in seconda classe e già in questi primi due giorni si rileva il fatto che abbiamo eh, decine di persone che rimangono in piedi sul treno Quei due freccia uh, bianca erano importanti per i pendolari perché su quella tratta, almeno nelle tratte più lunghe, quindi Rimini-Bologna, o Cesena-Bologna, o Faenza-Bologna, invece che prendere il treno regionale, molti pendolari eh, preferiscono pagare un uh, piccolo sovrapprezzo dell'abbonamento e utilizzare quello come treno pendolare. Ad oggi venendo meno quella soluzione, eh, Quei pendolari o hanno disagio sul frecciargento ma penso che quel disagio durerà poco perché non è possibile che tutte quelle persone stiano in piedi sul treno ad alta velocità e quindi si riverseranno anche sul trasporto regionale. Io voglio sapere Assessore, se avete in mente uno di risolvere questi disagi dei pendolari diciamo linea Bologna-Ravenna, due sulla linea adriatica se abbiamo... Se avete in mente qualche soluzione, perché questo problema già in un precedente question time lo prevedavamo, ad oggi c'è se siete proattivi per risolverlo, perché è un problema che se non lo risolviamo sui frecciargento ricade completamente sulle, sui treni regionali che ad oggi in alcuni periodi della settimana già non sono adeguati. Grazie. Il nuovo orario così come è stato corretto da dicembre scorso ad oggi ha funzionato in termini di ampliamento eh, e qualità del servizio. E noi ripristineremo tutte le fermate di vodo e anche le fermate eh, di classe. Ovviamente non lo facciamo soltanto eh, da giugno, che ne sono state ripristinate tre, ma eh, da giugno a settembre, a ottobre, fino a dicembre. Questo è stato comunicato e condiviso sia con i sindaci, è stato, è stato comunicato anche al, al, al comitato pendolari quindi cosa abbiamo fatto non, non siamo tornati indietro cosa che noi potevamo anche fare visto che il nuovo orario ci costava 3 milioni di euro in più quindi non era una razionalizzazione della spesa ma era un ampliamento del servizio abbiamo scelto di tenere i benefici del nuovo orario e gestire i problemi risolvendoli uno dopo l'altro da, eh, da, da marzo scorso fino al prossimo dicembre. Quel cambio di orari non era stato adeguatamente verificato e, e concordato e, ci siamo trovati, e tanti pendolari si sono trovati di fronte a quei disagi che hanno poi vissuto tutto l'inverno, soprattutto anche gli studenti. Bene che abbiamo velocizzato 5.000 pendolari, io vorrei verificare perché a me da quello che risulta gli orari poi in realtà, quei 14 minuti in realtà si sì, diventano 6, forse 7 minuti perché quei treni sono puntualmente in ritardo e su questo verificheremo perché poi i dati ci saranno e li andremo a verificare. Queste sono le segnalazioni che ci arrivano, anche sul numero di utenti che stanno aumentando, quel 10% in più, vorrei capire come sono calcolati, perché ora buona parte della linea Bologna-Ravenna passa anche da Faenza, in realtà da Faenza passavano già dei treni che erano Faenza-Bologna, non vorrei che quei conti tengano conto anche dei pendolari che in realtà c'erano già, li abbiamo solo spostati nel calcolo eh, su Ravenna. Eh, prendiamo atto che promettete ancora di ripristinare un po' alla volta le fermate, è una promessa che fate a noi e ai pendolari, che sono sicuro che i pendolari anche oggi penso che sia qualcuno oggi pomeriggio a manifestare qua, eh, è bene spiegarglielo perché questo ripristino un po' lungo forse a tutti non, eh, non, non, non accontenta. L'altro aspetto mercato, eh, quindi parte, eh, freccia bianca, eh, freccia argento. Anche qui essere proattivi, non ci voleva un genio per capire che passando da 7 a 4 carrozze che hanno anche meno posti di seconda classe c'erano dei posti in meno, era ovvio e si sapeva già, quindi sulla proattività qualche dubbio eh, eh, dell'assessore Donini e della struttura regionale purtroppo a me qualche, dubbo, qualche dubbio rimane, bene però che voi ci dite stiamo per fare una nuova convenzione, in quella convenzione bisogna che rimanga il fatto che i pendolari possono su sui treni, rimane il fatto alla quale oggi io non sento risposta che non ci saranno sufficienti, sufficienti posti. Se non ci sono sufficienti posti sul frecciargento, non penso abbiamo il potere contrattuale purtroppo di chiedere alla Trenitalia di aumentare le carrozze sul frecciargento, bisogna fare almeno un ragionamento sulle carrozze, dei treni regionali perché visto che poi oggi parleremo di big data è facilissimo, anzi non serve neanche il supercomputer del Cineca per capire che abbiamo delle giornate in cui sui treni regionali non si sale e dei, delle giornate in cui i treni regionali sono in ritardo perché non si chiudono le porte in stazione perché c'è troppa gente, quindi su questo bisogna trovare una soluzione dinamica, nel senso che abbiamo dei periodi in cui ci sono delle fiere particolari o ricominciano le lezioni o ci sono le sessioni di esame o ci sono i turisti in cui i treni regionali più i treni a mercato che pur convenzionati non bastano e quindi creiamo dei disagi e l'inefficienza della rete regionale. Grazie.